Buongiorno, come va? Come state? Bene, come sempre facciamo il post del dopo del martedì, siamo stati insieme, eravate tantissimi anche quest'oggi e abbiamo veramente trattato tantissimi argomenti, tra l'altro come sempre me li vado anche a segnare e a ricordare, beh intanto abbiamo parlato del, del 25 aprile e di questa che è stata la festa appunto ieri della liberazione e eh, molti di voi hanno partecipato anche ai cortei che sono stati fatti come ad esempio eh, mega Turista che tra l'altro mi ha mandato anche eh, una, una, una, eh, una fotografia, un'immagine eh, del, della sua sfilata e, Allo stesso tempo una allora, una ha detto che il 25 aprile anche in Australia una una una una una una una una una una una ricordo e in memoria di tutti i soldati delle forze armate australiane e neozelandesi che sono caduti in tutte le guerre quindi anche in questo caso praticamente c'è stato un festeggiamento legato al 25 aprile ed abbiamo anche un po' viaggiato in questo caso in Australia grazie a gas e poi invece siamo andati a parlare ehm, ancora riguardo a quello che è stato il 25 aprile ma soprattutto anche legato alle deportazioni eh, beh quello che alcuni dei vostri parenti, dei vostri nonni, insomma, dei vostri familiari, ma anche dei vostri genitori hanno un pochettino eh, subito eh, nel corso degli anni e subito anche nel corso delle guerre. Ad esempio, eh, Luciano ci ricorda che eh, lui è molto legato il 25 aprile in quanto suo padre è stato. Eh, che vive ancora, era stato deportato eh, praticamente da Cau e eh, non ama molto raccontare questo, eh, e lo capisco anche se. Eh, Secondo me è importante che queste cose tra, vengano tramandate di generazione in generazione. Ho come mega che dice che suo nonno materno, essendo eh, carabiniere, fu deportato in Serbia. Riuscì a tornare a casa dopo moltissimo tempo, eh, ma eh, insomma, addirittura la nonna lo, lo scambiò per un estraneo, avendo un, un aspetto fisico orribile, essendo irriconoscibile perché era passato veramente tanto tempo, e anche questo effettivamente. Eh, capibile ed è uno dei, dei tanti diciamo così, degli effetti collaterali eh, e poi ancora mi è stato chiesto insomma, se avevo <ride> finito di viaggiare se mi ero anche rinfrescata nei miei tanti viaggi nel mio viaggio in Francia sì, ho preso anche della pioggia ma Uh, ho anche finito un po' di lavori che dovevo fare anche perché non essendo vicino insomma bisogna un po' ogni tanto uh, prendersi del tempo per andare a mettere a posto uh, tutto quello che eh, insomma non, non funziona o che ahimè viene rotto um, e poi mi avete preso per la gola mi avete preso per la gola come sempre perché mi avete, avete iniziato diciamo così a, a, fa, a dirmi tutti quelli che erano un po' i vostri um, in cucina che cosa avreste preparato, ad esempio meganaturista mi dice risotto con gli agretti, aglio, capperi e acciughe e poi brasato con patate e polenta, mamma mia la polenta ci sta bene oppure, oppure invece Luciano che è già in cucina da prestissimo e che nella sua Liguria oggi cucinerà anche quelli che sono i, i, i panzerotti eh, ripieni eh, di gorgonzola mm, che buono, che buono, ho già fame ho già fame. Eh, si è parlato della radunno nazionale degli alpini che si terrà a Rimini Repubblica di San Marino 14-15 maggio ma anche quello che ci sarà qui da noi eh sì, ci sarà anche qui da noi a Cuneo e eh, quindi saluto anche il nostro amico che mi aveva portato conoscenza anche del monumento che hanno inaugurato proprio in questi giorni i bersaglieri a Cuneo eh, poi cosa abbiamo detto? beh abbiamo parlato eh, che mi è mancato il cantante l'ex cantante dei Cugini di campagna, quindi abbiamo eh, ascoltato anche una sua canzone c'è subito chi invece insomma, ha detto che effettivamente questi cantanti potevano impegnarsi di più ma poi andando a cercare si sono impegnati moltissimo perché hanno realizzato tantissimi album anzi più dei Beatles o chi in qualche modo dice sì, tanto bravi, mi piacciono possono piacermi, insomma erano anni 70 ma preferisco ad esempio i Fleetwood Mac eh, io dico che sono insomma tutti estremamente validi e che in qualche modo insomma dipende anche un po eh, diciamo così l'epoca e il luogo dove, dove erano ehm, per quanto riguarda ancora invece eh, quello che ci siamo detti eh, beh DJ Milano ci ha salutato e ci ha detto che insomma eh, aveva scoperto questo canale di solo una settimana e che in qualche modo lui ha fatto il DJ per passione, per hobby, lo fa ancora adesso, eh, l'ha fatto prima degli anni 80, poi negli anni 80 per lavoro si è spostato e eh, naturalmente è andato ad abitare a um, 80 km da Strasburgo, 90 dal Lussemburgo e 25 eh, dalla Germania da Saarbrücken, quindi in qualche modo è anche un posto, um, diciamo, così molto strategico se vogliamo e poi in chiusura abbiamo ricordato quella che è stata un po il fatto di eh, raccogliere tutte quelle che sono le eh, vostre diciamo così ehm, ricette piuttosto che percorsi itinerari che avete anche raccontato un po' alternativi turistici anche da scoprire eh, raccoglierli magari per fine anno e poi insomma devolverli tutti in beneficenza. Con questo è eh, quello che ci siamo raccontati un po' questa mattina per cui vi saluto vi ringrazio come sempre vi auguro una buona settimana settimana, iemchio libero.it uh, se volete scrivermi per continuare a raccogliere e mettere da parte tutto quello che avete da raccontarci e poi niente, ci ritroviamo martedì con come sempre non lo so, un altro tema da affrontare. Buona settimana a tutti, ciao!